Buongiorno e ben ritrovati a tutti quanti voi, cari amici sostenitori del mio canale e non come anticipato ieri sui miei social Facebook e Instagram personali. Oggi parliamo di pallavolo, in particolare di Adriatica Volle intervista intervista con il nostro Niki Zecchi ricordiamo che l'Adriatica Adriatica. Prima di andare a leggere domande e risposte, eh, insomma, è ormai da due se non due anni sicuro in Serie B: due femminili di pallavolo di categoria. Quindi, insomma, è poi un corso Già da Medo un paio d'anni dalla sua nascita come società sportiva di pallavolo femminile a Trani. Bene, partiamo con le domande e risposte. Prima domanda: come consideri il cammino fatto fino ad oggi, da parte dell'Adriatica Volle Trani Femminile? Nichi Zecchi ci ha detto la società del presidente Mimmo Cosentino ha costruito nel corso degli anni una società solida e combatte di pallavolo e questo appunto come stavo dicendo anche io diciamo di quest'anno ricche di soddisfazioni e comunque il caro nostro amico presidentissimo Mimmo Cosentino Diciamo, è sempre pronto a sorprenderci Seconda domanda, secondo te Qual è stato il momento più bello che la squadra ha vissuto? Nichi ci ha detto, il mio momento più bello sicuramente è stato il salto di categoria Dalla serie C alla serie B2 questo credo, siamo un po' tutti quanti d'accordo dove può migliorare la società nell'offerta al territorio in termini di visibilità e promozione, aggiungo io. Risposta, in questi anni l'Adriatica Valle Trane è cresciuta sempre di più tra prima squadra, giovanili, mini valle, campionati regionali, provinciali, la novità dell'inserimento anche della Balacanestro, la Durainum pallacanestro. Credo il mini basket e tra le varie attività anche veramente la bellissima novità per quanto riguarda lo spazio estivo dal camp estivo che quest'anno eh, se mi sbaglio tra tre, giorni, tre o quattro giorni dovrebbe partire l'Adriati Camp Summer 2022 eh, poi diciamo c'è anche una mia amica che eh, come si dice arricchirà questo tempo di relax, di divertimento con delle opere artistiche Maria Celamare che saluto tantissimo, una bravissima artista seguitela sui, sui social Facebook e Instagram Maria Celamare Creativa quindi noi diamo affondamenti alle prossime occasioni, voi lo sapete, i miei canali sono YouTube, Facebook, Instagram, eh, in fase di programmazione, visto che al momento questo mood sta andando bene, col video della, della PUD abbiamo avuto un modesto successo. Più di 600 interazioni a livello di visualizzazione in 3-4 giorni e la settimana prossima ovviamente arriverà anche un'altra intervista quindi che dire buon fine settimana a tutte sperando che possiamo goderti un po' di sole e tranquillità qui a Trampers in questi giorni Sta avendo un po' troppo le scatole il maltempo. quindi poi fine settimana per quanto riguarda lo sport domani l'Italia contro l'Inghilterra nello stadio del Lugano Ieri l'Irlander 21-1-1 in Svezia basta un pareggio contro l'Irlanda ma secondo me i nostri ragazzi devono vincere ad Ascoli per finire primi nel girone per andare all'Europena nel 2023 eh, che dire, saluti a tutti la Ferrari, Formula 1, speriamo in bene perché la Leclerc è stata un, un bel po' sfortunata negli ultimi tempi un po' la macchina, un po' magari la negligenza del suo staff e Uh, vabbè, a Puglia non femminile, quindi va bene, saluto a voi tutti, amigos, buon fine settimana nuovamente, alla prossima, ciao!